C'è ah, un, eh, un caso importante perché. No, ma anche a me, allora attenzione, anche a me sta sulle balle, dover. Cioè lo dico tranquillamente, fare il femminile. C'è la, una... la rubrica. Vai. Preto. Anche a me sta sulle balle, tre puntini. Sì. Di e con Stefano Molinari. Eccomi, buongiorno, oh. ho portato anche le mie balle, guarda. Allora Beh, certo mettile sul tavolo, <ride> certo. Attenzione, perché va benissimo, lo diciamo dopo. Vai, ecco. Allora, con noi l'assessore al commercio di Roma Capitale, Adriano Meloni. Eh, buongiorno. Certo. Che per fortuna oh, è maschio e quindi eh, possiamo stare su assessore. assessore. O preferisce che la chiamiamo assessora, non no, credo. No, certo, no, certo. Eh. Credo no, proprio di no. No. no. Allora, buongiorno. No, poi fosse No, in realtà succede anche con i ministri Donna, eh, perché abbiamo intervistato la, la, il ministro Fedeli Sim. e lei ha proprio uh, detto no no No, ministro, ministra, eh, perché se no non continuiamo l'intervista. Che dobbiamo fare? Però laurea magari sarebbe meglio, no? Laureo. La, eh, no, una laurea di no, quel, quel maschile. caso, maschile sarebbe. Non eh, non c'è. Eh, proprio non c'era. Assessore, buongiorno. Buongiorno Assessore, scusi, scusi le facende. Così se divaghiamo. Ecco, eh. molto bene. No, no, no, Senta Assessore, ma una scena tipo questa: tipo io vado al bancone dal signor Molinari e il suo esercizio commerciale, mi fai una birra? Me la fai in plastica che me la porto fuori? È vero che non, la, non si potrà mai più dire? Grande proprio in due parole eh? per, per quale motivo? e beh perché ho letto che c'è insomma l'ordinanza sulle le restrizioni complete sulla, sulla somministrazione dell'alcol in strada ma su tutta Roma tra l'altro non solo al centro No, no, no, allora, eh, ci sono dei, dei, dei malintesi su questa, questa vicenda. Noi, noi, come ogni anno, eh, quando si avvicina l'estate, e ci cominciamo un po' a usare locali, giustamente come, come avete citato, eh, si possono creare dei problemi, quindi noi emaniamo, emaniamo l'ordinanza a cosiddetti alcol. No, quindi uh, dal, dal, dal 22 per esempio non è, eh, non è consentito consumare in strada bevande alcolica in contenitori di vetro, quindi plastica sì, per dire, no? quindi questo è importante, è, è delimitata in, in certi ambiti. Ora stiamo raccogliendo i, i pareri dei vari municipi e del comandante della polizia locale laddove ci, ci sono aree di crescita e eh, manderemo l'ordinanza con le vie che sono interessate quindi non, non è, non è una, una, un divieto assoluto su tutta la città ah, ci io ho letto un... perché, che, che avrebbe coinvolto tutti i municipi quindi non sarà in realtà così peccato mi sento sì. di dire <ride> dipende da, da, da, da, da, da quale punto di vista uno lo guarda dagli esercenti ovviamente sarebbe un disastro e beh, dai, no, beh sì, sì. si sì. può consumare dentro il locale non si può portare fuori cioè non si può sì. andare in giro con la birra in mano ecco non so come dire sì ma sì, no, questo, questo è un cosa uh, in, in effetti soprattutto il problema è legato ai, ai contenitori in vetro che poi uno rilascia magari nelle, nelle piazze, nei parchi così e diventa un problema diciamo anche di, di sicurezza. Uh, per quanto riguarda di, il coinvolgimento di tutti i municipi noi abbiamo interrogato tutti i municipi per capire quali sono le aree nei, nei loro municipi che sono particolarmente interessate dal, dal fenomeno del, del, della, della movita però Ognuno di loro ci ha segnalato delle, delle zone che poi noi metteremo nell'ordinanza, dell delle, delle vie in sostanza che saranno dove ci saranno queste restrizioni. Perfetto, C questo è un argomento secondario. No, però penso, dobbiamo, se lo tanto, no, no, no, no, no, vabbè, comunque certo. eh, vogliamo commentare la, mh, eh, diciamo così, la sentenza di sospensione dell'ordinanza. Dell che aveva impedito appunto che Centurioni e Risho potessero stare intorno al Colosseo tanto per essere chiari, insomma è intervenuto il Tar del Lazio mm, che ne pensa lei, che cosa ne pensa l'amministrazione? Io sono molto deluso da questo perché è un, è un fenomeno veramente eh, sgradevole avere questi Centurioni che eh, importunano eh, la gente per strada eh, in, gi in giro per eh, le zone di maggior afflusso turistico, è una cosa che noi abbiamo, abbiamo sempre cercato di vietare, sicuramente ora entrerà nel nuovo regolamento della Polizia Locale, quindi saranno vietati. Però intanto uh, il TAR TARC ha bocciato, anzi, uh, ha dato la sospensiva. Sì, è sospensiva, uh, in poi a dicembre entrerà nel merito. Di solito, però, quando succede così, poi. Eh, però intanto, comunque, tornano i centurioni. Ecco, voi come vi state attrezzando? Potrebbero tornare, in effetti. Mm. Noi ora, ora a questo momento, appena ho saputo. Nella sostensiva ho dato mandato ai, ai uffici che poi tra l'altro per quanto riguarda i centurioni è uh, competenza della polizia locale e per quanto riguarda i risciò è competenza dell'assessorato uh, uh, alla mobilità. Però ci interessa a tutti quanti noi e quindi uh, mi sono interessato e dobbiamo in qualche modo accelerare sul nuovo a regolamento della polizia locale che è quasi, eh, quasi pronto, era già pronto poi è, è subentrato al decreto Minniti e hanno uh, dovuto un cominciare a fare qualche modifica in base a quello uh, è, è quasi pronto però deve, deve seguire su ITER uh, in consiglio comunale e così via quindi nel, nel, nel frattempo dovremmo uh, emanare un altro uh, uh, un, un altro ordinanza, ordinanza certo. uh, leggermente diversa per evitarli per perché è un fenomeno veramente squallido e assurdo Senta, ma assurdo. più in generale però perché questa cosa qua del Tardellazio che interviene continuamente eh, eh. A, a, a bloccare delle decisioni che sono politiche no? Che sono politiche e legittimamente no, rappresentative di eh, di un programma pure o, sì, no? di un programma eh. e comunque eh, eh, eh, sono l'espressione della volontà di chi ha eletto una determinata amministrazione ieri tanto per dire l'abbiamo detto noi ma per esempio era il titolo anche del Tg La 7 perché dice ma il, il Tar del Lazio arriva sempre a bloccare tutto ecco c'è un problema da questo punto di vista secondo lei? Beh diciamo, alc alcuni dicono che la Tar invece di fare il suo lavoro di uh, giuridico cerca di regiferare uh, perché a volte fa de dei suggerimenti che sono forse fuori dal loro ambito Uh, in questo caso hanno messo il dito sul fatto che un'ordinanza non deve essere una cosa permanente deve essere una cosa un po' circoscritta visto... un'ordinanza in realtà lo è lo è sì, sì. insomma non è permanente esatto per quindi, definizione. Eh, esattamente quindi in questo caso hanno detto che un'ordinanza che si, si ripete più volte non, è più, non deve essere più uh, usato lo strumento dell'ordinanza ma deve entrare in un regolamento. quindi non mi sento di, di criticare e quindi come forse... si può ovviare Beh, sì, sì, si una, una, una, stiamo, la stiamo mettendo nel, nel regolamento della polizia locale laddove dovrebbe essere so che eh, il Decreto Minniti ci ha un po' ritardato questo ITER eh, per cui ci sarà questa finestra scoperta tra la eh, sostensiva che in, in pratica questi cari signori potranno tornare a operare eh, da, già da oggi in teoria speriamo di no però potrebbero e quando entrerà in vigore poi il regolamento. In questa finestra, diciamo, questo, questo arco temporale. Oh, tra l'altro il decreto Minniti conferisce più poteri ai sindaci, no? quindi dovrebbe ah, essere più, sì. più facile da questo punto di vista. Assolutamente sì, sì, sì. infatti un, ci dà dei strumenti in più per la, la famosa DASPO, per allontanare certi soggetti. Qui è, si tratta di un altro fenomeno che è quello che questi centurioni che chiedono soldi a delle persone in maniera più o meno aggressiva eh, sono considerati artisti di strada, una definizione che io non condivido onestamente perché francamente gli artisti hanno ben poco, però No, perché altrimenti in campagna elettorale la prossima volta i candidati sindaco potrebbero fare invece che col giornalista l'intervista, farsi intervistare dal TAR che gli vaglia direttamente i programmi, dice questo lo puoi fare, quest'altro non lo puoi fare, si fa prima, no? Esatto. è inutile fare promesse elettorali se poi dopo arriva il tar e smantella tutto insomma smantellare un programma non è il massimo No, ma non è un programma, è un'ordinanza che poi può servire no, certo, Però che, possono che, essere che, giusto, tanti gli interventi certo. del TAR modificati. La senatore dice qua eh. che chiaramente c'è cioè talvolta un intervento della giustizia amministrativa a fini quasi politici, cioè indirizzare le scelte politiche. Sì, Vedi, vero sembrava vero che... un passo in avanti quello di aver allontanato i centurioni, insomma, vederseli ricomparire non credo sia un bene per Roma. No, credo proprio, infatti ora in questa finestra temporale veniamo di emanare un'altra ordinanza motivandola leggermente diversamente uh, per, per, per uh, diciamo, contrastare questo, questa sospensione. Allora, le posso sì. chiedere una cosa? Perché certo. mh, riguarda, riguarda poi il commercio, riguarda ancora l'alcol no, Allora, mh, a, a me è successo recentemente di andare... In un, non, avevo, non avevo cenato, no quindi era tutto regolare. Non mi volevo ubriacare, sballare con una bottiglia di vino. Era semplicemente che volevo. Con, a casa c'avevo cioè la lasagna, mi ero preso un vino giusto per la lasagna. Sono arrivato alla cassa, erano tipo le 10 e un quarto, 10 e 20. E la, la persona alla cassa mi ha detto: No, mi dispiace, lo deve lasciare perché non si può vendere alcol dopo le 10. Ho detto, Ma io devo andare a cena. Eh, mi dispiace, non possiamo farlo. Praticamente sono andato dall'altro lato della strada, c'era il mini market gestito da, un, da uno del Bangladesh e mi sono comprato una bottiglia dello stesso vino che era in vendita e lui la vendeva. Allora, com'è possibile questa cosa? Cioè perché eh, nei, nei supermercati che rispettano... Eh, diciamo questo regolamento non si vende ma nel, appunto, nei negozi per esempio cioè nei tantissimi minimarket che ci sono in Italia invece puoi acquistare alcol in qualsiasi ora del giorno e della notte, peraltro stanno arrivando anche messaggi su questa cosa, com'è com è possibile questa cosa? Beh, non, non dovrebbe essere possibile, questo è un, un problema di, proprio di controlli perché dalle 22 non è, non è prevista la vendita al via trasporto quindi né dai supermercati né dai minimarket, quindi i minimarket devono comportarsi secondo le regole anche loro, quindi andrebbero multati, c'è cioè una multa prevista per gli esercenti che, che, che contravengono all'ordinanza, eh, andrebbero diciamo, segnalati, ovviamente lei non, non l'avrà segnalata perché lei è venuto comodo, però... Diciamo no, che... certo. no <ride> ma perché veramente c'era la lasagna che chiedeva l'Ambrusco veramente sul serio non, là, me la immaginavo triste insomma. <ride> <ride> Beh, <ride> sarebbe stato un peccato eh, sì, sì, non... però, però purtroppo eh, nel, nel market non ha rispettato la legge quindi sarebbe da, da sanzionarlo in questo caso qui perché dalle 22 alle 7 22 di notte fino a settimattina no, lo la fanno vendita. ma non lo dovrebbero fare ed è carenza di dei controlli insomma chi li dovrebbe fare questi controlli? i controlli sono fatti dalla polizia locale okay. quindi andrebbero Però forse insinorati. sono troppi i market e pochi pochi di ora siamo, anche su questo eh, stiamo intervenendo perché stiamo per passare una, un regolamento che limita le aperture dei minimarket però questo è un altro paio di maniche sì, sì, sono, sono, i controlli andrebbero forse aumentati ora stanno arrivando 300 nuovi uomini alla, alla polizia locale speriamo che si possano allocare di più al controllo del commercio cosa che io chiedo a, a, con molta forza eh, non solo per, per i mini market ma anche per ah, i, i fenomeni di abusivismo commerciale diciamo, gli, gli ambulanti abusivi e così via che tanto, tanto distruggono un po' la, il decoro urbano eh. Assessore Meloni, grazie mille buon lavoro, arrivederci grazie a voi arrivederci, grazie, arrivederci. Grazie. arrivederci.